Nero, il nulla, che cosa trasmette? Solitudine, quante volte l'hai provata? Ti nascondi in un piccolo e fragile guscio. Cerchi protezione? Ma sei a disagio. Un cucciolo di lupo isolato dal branco. Un bambino rannicchiato in un angolo desiderava soltanto qualcuno che potesse ascoltarlo e capirlo. Da tempo era lì una piccola luce ma non poteva vederlo, no, aveva gli occhi chiusi, come per fuggire dal mondo. Ma alzando lo sguardo, come la primavera prendeva il posto dell'inverno, una speranza apparì dal nulla, ponendogli la mano e invitandolo ad alzarsi. Passando le giornate insieme, impararono a conoscersi e a comprendersi a vicenda rimanendo uniti per molto, molto, tempo. Ma è quando la vita ti sorride che ti rendi conto che la felicità è solo una sfumatura di bianco su una tela grigia il male che l'affliggeva sbiadiva i momenti felici e spensierati Fino a quando un giorno qualcuno che nessuno vede la portò via, in un luogo e tempo in cui non si può far ritorno. Ma non puoi permettere che il dolore ti consumi dall'interno, bisogna reagire, devi afferrarlo con forza e gettarlo via. E così feci, trasformai dolore in forza, per ripagare col tempo l'amore che una sola persona ha donato a me e a tutti i bambini che con molta fatica sono riusciti a strappare dalla figura senza nome.